Allora, dopo i 70 metri, oggi proviamo i 90 metri, vogliamo usare, usare di più, vediamo che succede a 90 metri, da qua sono 90 metri, la linea dei 70 e la linea dei 70 metri. Siamo 90, che succede? 90. Vediamo dove è andata questa ha fatto il toc. è andata? 118. Non lo Vediamo questa. Vediamo questa. Buona, buona, ottima. buona. Ottimissima. Buona anche questa. Siamo già cinque, cinque vediamo scusate. Giù l'attime ottime. poi vediamo. Ma uh, faccia. Buona, buona, buona, buona vediamola ottimo okay. ultima freccia mi sembra l'ultima freccia mi sembra ottima adesso andiamo a vedere la giù e eh, vediamo eh. Comunque ecco dov'era, eccola qua, vabbè ci sta, dai una, una ci sta. Sinusoid, smart riser, smart riser, sinusoid, ottima copiata. Uso sempre le VAP V6 900, v, V6 900 con alette, con alette naturali da 3 pollici, le mie frecce sono lunghe 27,5 e uso circa 35 libre come vedete anche con 35 libre 35 libre effettivi i flettenti sono da 36 allungo circa 27 quindi siamo lì anche con eh, con 35 libre effettive si arriva a 90 metri si può fare una bella rosata poi farò un video per con mirato e, e niente provate anche voi e voi sappiatevi dire qualcosa. Ciao a tutti. Ok, grande rosata. Non credo che la ripeterò. <ride>